Scusate per la, per la diretta senza, senza preavviso, eh, ci tendevo, fra, fra l'altro non la faccio neanche su Facebook perché penso di dover installare l'app eh, per qualche strano motivo da quando mi è capitato di esprimere diciamo così, il mio civile dissenso verso mh, alcune policy diciamo così, di quella mh, società in commissione amore <ride> non so perché ma non mi funziona più niente mm, penso che non, non sia io non sono complottista quindi sicuramente non è eh, qualcosa che, che, che, che stanno facendo loro è solo che avendo io la coscienza sporca eh, probabilmente mh, così le cose non mi funzionano invece su twitter vero che sta funzionando prima eh, ho fatto, mi, mi sono affacciato in una di queste stanze virtuali che adesso vanno, vanno molto di moda, dove vedo sempre dei miei amici, c'è cioè uno che ogni volta che, che mi affaccio su Twitter sta in una di queste stanze e, e la cosa mi fa molto sorridere perché invece il, il mio tentativo di, di, di intrattenermi in una di queste stanze è stato così stroncato da sostanzialmente tre telefonate, perché erano le 8 di sera, quindi la giornata era, era ancora lunga i problemi da risolvere erano tanti. Abbiamo un problema da risolvere in Commissione Finanze e quindi la prima telefonata che mi ha interrotto era quella del uh, capogruppo di Forza Italia in Commissione Finanze, della senatrice Toffanini. Poi naturalmente eh, vi potete immaginare che soprattutto in questo periodo in cui bisogna come dire, impostare delle strategie sul territorio, a partire dal fatto che bisogna fare le, le liste per le prossime competizioni elettorali. Eh, mi ha chiamato anche il mio segretario regionale, perché nell'organizzazione del partito, io a Roma sono il capo dipartimento economia, ma eh, sul territorio dipendo da un segretario regionale in Abruzzo che è l'onorevole Luigi D'Eramo, non so se qualcuno di voi forse lo conoscerà, è di Barisciano, dell'Aquila, ed è quindi il segretario della sua regione. Il che significa che se mi sposto in Abruzzo, coordino con lui i miei spostamenti. Poi dopo una terza telefonata di, di famiglia, ha definitivamente stroncato il mio desiderio di intrattenermi con, con gli amici della stanza. Eh, facevo un paio di riflessioni. La prima riflessione è che eh, vedo due sentimenti contrastanti nell'elettorato, cioè da una parte siete molto molto sospettosi, eh, sfiduciati e sospettosi, e posso anche capirlo, nei riguardi eh, dei cosiddetti politici, che poi sapete che la politica sono tante cose, voi siete in particolare sospettosi nei riguardi di quelli che avete mandato a rappresentarvi in parlamento e al tempo stesso però siete estremamente fiduciosi cioè voi vi almeno apparentemente non lo so vi rivolgete a queste stanze in cui ci sono delle persone che non conoscete e mettete in piazza le vostre le vostre mh, opinioni ora ehm, io sono profondamente convinto del fatto, che credo sia anche attestato da manuali, saggi, che i social sono un'infrastruttura che ha un'importante funzione di controllo sociale, ma del resto è abbastanza semplice. Pensate a un datore di lavoro. Un datore di lavoro quando riceve un curriculum la prima cosa che fa è va, va a cercarsi sui social la persona che... che che poi, che poi inviterà un colloquio. Di converso, se uno chiede un colloquio a qualcun altro, per esempio, qualcuno vuole venire a lavorare con me. Magari è meglio se prima mi, mi googla, come si dice, o, o mi cerca sui social, mi segue sui social per capire chi si troverà davanti, che cosa ha fatto, come la pensa. Quindi. Che i social sono un'infrastruttura di controllo sociale lo sappiamo tutti, nel bene e nel male, e nel bene e nel male la usiamo tutti a questo scopo. È abbastanza eh, paradossale che questa eh, torma di persone che apparentemente sono diventati degli scettici radicali, animati da una sfiducia profonda nel genere umano e nei suoi rappresentanti, inclusa a politica, a cui io appartengo eh, pro tempore, eh, si affidino invece così, con totale, così, con totale con, con, commovente, con, commovente fiducia, con, senza alcuna reticenza, ad un eh, ambiente in cui tutto sommato non si sa chi ci sia dall'altra parte, non si sa eh, a che scopo solleciti certe dichiarazioni, non si sa eh, dove le conserverà, non si sa che uso ne farà. È una considerazione sul metodo che ho fatto e che mi, mi, mi andava di condividere con voi. Io so che in questo momento quello che sto dicendo lo vedete in tanti, so che resterà registrato, ma il mio lavoro è esprimere opinioni e, eh, e devo assumermene le responsabilità. Ehm, peraltro penso di essere tracciato con metodi anche un pochino più sofisticati di quelli che consistono nel seguire le cose che io pubblicamente decido di dire ma è strano che invece altri questa riflessione non la facciano poi c'è un'altra un eh, riflessione che, che, che, che mi veniva da fare ehm, ascoltando le domande che poi mi sono state poste e cui ho, cui ho cercato di rispondere cioè qui è il giorno della marmotta a che cosa serve avere dei mezzi eh, di eh, diffusione del proprio pensiero apparentemente così efficienti, apparentemente così diffusivi eh, e che senz'altro hanno anche fra i vari pregi quello di registrare le dichiarazioni che vengono fatte per cui chi non se la sente adesso se la sentirà dopo a che cosa serve avere questo tipo di Strumenti se poi ogni volta devi ripetere le stesse cose, cioè eh, siamo a luglio 2022, no? salvo errore, e noi ancora dovremmo spiegare perché abbiamo dato un certo voto a settembre 2021. Cosa che abbiamo spiegato in tutte le salse, in tutte le forme, rispondendo a tutte le obiezioni, es esaudendo qualsiasi curiosità, eh, esaurendo tutti gli argomenti. No, ancora e ancora e ancora. Questo che cosa significa? Ma, eh, non lo so, o dall'altra parte avete la memoria del pesce d'ori, però quello smemorato sono io, non siete voi, No, perché adesso avete fatto anche, il PD ha fatto anche l'hashtag io non dimentico, quindi voglio dire probabilmente non siete smemorati, ma allora se non siete smemorati eh, i casi sono due e quindi le cose ve le ricordate, i casi, eh, torno a dire, sono due o le spiegazioni che vi sono state date non vi convincono, ma allora non fate le stesse domande, perché avrete sempre la stessa risposta. Perché vivere questa frustrazione perenne? Noi quello che avevamo da dire sulle scelte che abbiamo fatto, ve l'abbiamo detto, va bene? Qualcuno lo ha fatto scusandosi, qualcun altro l'ha fatto in altro modo, però no, quello che ritenevamo di dover spiegare l'abbiamo spiegato. Non vi convince la spiegazione? Spiace! Eh, voglio dire, c'è libertà, il voto è libero e segreto fino a che gli altri non metteranno il voto elettronico e ci stanno lavorando, attenzione perché ci stanno lavorando e, e quindi fate un po' come vi pare, no? che mi sembra sempre il punto di caduta di ogni discorso, diciamo così, minimamente, eh, minimamente liberale. Eh, oppure, oppure eh, il problema è un altro, che quelle migliaia di persone, quelle, quelle, quelle orde. In realtà, sono quattro gatti, e ogni volta sono quattro gatti diversi. Per cui ogni volta a quei quattro gatti diversi devi rispiegare che se hai dato un voto in quel modo era perché, se no, il governo sarebbe caduto dando la colpa alla Lega sfasciandola in mille pezzi, e il governo aveva preso degli impegni che poi non rispettato. No, non ritorno a fare tutta la storia, va bene? Perché appunto l'ho fatta. Però, ecco, poniamoci un attimo in termini così puramente astratti in questo spazio per, per, per capire di che cosa stiamo parlando, questi due temi che, vi ripeto, sono come riesce a convivere in alcuni di voi che magari, fra l'altro, non esistono perché magari sono dei bot, una estrema sospettosità, una sfiducia, uno scetticismo eh, radicale nei riguardi del mondo con l'estrema fiducia con cui vi affidate ai social per farvi tracciare cosa che vi ho sconsigliato sempre di fare in quegli meccanismi abbastanza opachi che sono le, le, le stanze e come riusciamo a far condividere a far convivere logicamente eh, l'idea l'impressione che esistano dei mezzi che consentono di raggiungere chiunque se poi a questo chiunque devi sempre rispondere eh, le stesse eh, cose, ecco. Vedo che qualcuno se n'è accorto e dice spiace per lei e per Borghi. Costretti a rispondere sempre alle stesse domande. Ma io, in realtà, diciamo spiace per Borghi. Io, purtroppo, a, a, a tante domande non posso rispondere, mettiamola così. Eh... Quando avevamo il piede straniero sopra il cuore, io come nella eh, poesia di Quasimodo ho, ho, ho appeso la mia cetra a, alle fronde dei salici, e le, le vedevo oscillare, la vedevo oscillare lieve al triste vento e zitto e muto lavoravo e portavo avanti le cose. Di cose da portare avanti ce ne sono tante. Se in dieci minuti di stanza io ricevo tre telefonate, potete immaginarvi cos'è la vita mia. Dovevo andare da... Questa, questa, questa settimana andrò spesso nel mio collegio, andrò all'Aquila, ad Atri, a Castelli, a Francavilla, probabilmente anche ad Orsogna, se ci riesco anche a Lanciano e anche a Crecchio, che è uno dei borghi più belli d'Italia, come del resto lo è Castelli. Se mi seguite su Instagram o, o, o anche su Twitter vedete che adesso mi è presa sta fissa di, di girare per i borghi. Eh, facevo vedere a, a un, un amico un consigliere di una di queste città un consigliere comunale la mia agenda di un giorno e no a ostia no eh, perché ostia non è in abruzzo se non diciamo rovesciamo eh, in abruzzo c'è pescara ecco, mettiamola così e non sono, non sono, non sono non sono giornate in cui si sta fermi, non è un lavoro in cui si sta fermi voi questo lo sapete perché mi avete visto spesso scaldare la poltrona. Una delle cose più interessanti che, che farò questa settimana e una delle cose da cui, diciamo così, ho, ho, ho imparato di più e che più mi ha divertito, perché poi nel lavoro bisognerebbe anche provare a cercare di divertirsi, è uh, andare a uh, Atri, che è una città che amo molto molto bella e che vi consiglio se vi trovate sulla costa adriatica in Abruzzo di andare a vedere Adesso incidentalmente cade nel discorso, non voglio far ingelosire tutte le altre città dell'Abruzzo, ma Atri è abbastanza ehm, abbastanza sottorappresentata sotto nel turismo, nel, nel, diciamo, nel panorama turistico italiano. Ad Atri, di fronte alla, alla cattedrale, la 9 di sera e il giovedì, prese, a presentare questo libro, che voi vedrete al contrario probabilmente, che si chiama La variante DC di Gianfranco Rotondi, ed è una storia molto ben scritta, devo dire, e molto istruttiva di come la diciamo, DC si è sfilacciata in cui fra l'altro si trovano tutta una serie di cose, in questo libro si trovano descritte tutta una serie di cose eh, che poi tornano, che si ripetono, che sono, che sono le cose della, della, della politica attuale, che sono il dibattito di questi giorni, cioè se voi vi andate a vedere il modo eh, divertito, eh, affettuoso anche, insomma, distaccato, poi con il distacco del tempo, insomma, con cui Rotondi, eh, che non conosco tantissimo ma che mediamente quando ci ho potuto parlare mi ha fatto una buona impressione, sono stato molto contento che mi abbia chiesto di partecipare a questa presentazione, con cui Rotondi descrive diciamo, le, la lotta fra i cespugli del, del post-DCI di cioè, ci ritrovate queste cose fantastiche che vedete oggi nella galassia cosiddetta sovranista, sapete che detesto sia questa parola che chi l'ha inventata, che chi ne ha fatto una bandiera, ma insomma la uso per far capire quella roba lì con questi eh, partiti che eh, si, eh, si eh, frantumano, eh, penso che la, la prossima scissione di uno di questi partiti dovrà necessariamente essere un seppuku no cioè quando uno di questi qui è rimasto da solo per scindersi da se stesso si spaccherà eh, si spaccherà in due con una katana uscendoci o non riuscendoci non, non... questo non è un consiglio d'accordo ci mettiamo come nelle pubblicità sotto la striscia ecco um... Questo è quello che, che, che è quello cui assistiamo, appunto, di questi qui che si fa ah, perché tu, allora, io, no, io sono più democristiano di te, io sono più sovranista di te perché tu ce l'hai più sovranista, perché tu ce l'hai meno democristiano. Siamo lì, siamo arrivati al quark, esattamente. E in questa meravigliosa, in questa, questa meravigliosa sceneggiata non è un'assoluta novità, non è un'assoluta novità ed è per questo anche che bisogna guardarle, guardarle con serenità e con distacco certe cose non, non, non c'è quasi niente che sta succedendo che non sia già successo e non c'è quasi niente che sia già successo di cui noi ci ricordiamo è uno dei tanti motivi per i quali io sarei tanto felice se invece di correre alle conclusioni uno si voltasse a guardare indietro e cercasse di capire come sono andate a finire certe storie eh, in un eh, ipotetico passato più o meno remoto faccio un esempio banale il partito di Draghi andiamo a vedere la storia del partito di Monti peraltro raccontata in questo partito in questo libro con, eh, con toni appropriati <ride> diciamo così con toni appropriati e mh, fammi un po' vedere... ecco, ecco, ma una cosa abbastanza interessante su cui mi ritrovo perché sono cose su cui mi ritrovo e le dirò stasera e cose su cui non mi ritrovo le dirò ad altri. E... prendiamo pagina 146 queste cose le dicevo apertamente nell'Udc di Follini e Casini Follini nel frattempo completamente scomparso e... Casini, ehm, mio collega, ex democristiano eletto dal PD eh, in Senato a questo giro, ah, assolutamente immarcescibile. Allora, Rotondi dice di se stesso, queste cose le dicevo apertamente nell'Udc, eh, di eh, aspetta, no? ecco, torno indietro in modo da spiegarvi quali sono queste cose, la mia tesi era che dovessimo fare lo stesso noi dc del centro-destra. Aspetta, torna ancora un pezzo indietro. Sì, torno due pezzi indietro, in modo da farvi capire esattamente qual è il percorso logico che segue eh, l'autore e qual è il punto eh, in cui mi riconosco. Allora, sono poche righe, non vi voglio annoiare. Dal punto di vista del potere, la vittoria della sinistra di C è stata clamorosa. Apro e chiudo una parentesi. Io sono sempre a disagio quando nel, nella mia area politica si parla dei comunisti. D'accordo? I comunisti. Perché il PD, riferendosi al PD, per due cose, per almeno due motivi, due o tre motivi. Il comunismo sarà anche stata una cosa sbagliata, ma era una cosa abbastanza seria e quindi già siamo fuori strada. E, e il PD non è i comunisti, è un gran pezzo della sinistra DC e i frantumi di un pezzo del mondo comunista, un pezzo anche, anche, anche abbastanza... quindi in realtà lì c'è finito un, un pezzo di dem, dem, democrazia cristiana, quel pezzo che idealmente Rotondi eh, combatteva, perché come ho capito leggendo il, il, il libro, Rotondi era più destrosso, vabbè comunque... Sentite che cosa dice, dal punto di vista del potere la vittoria della sinistra di C è stata clamorosa e l'elezione di Enrico Letta alla guida del PD la completa. È difficile però teorizzare che al PD sia stato trasferito il DNA democristiano. I difetti, sì, tutti, eh, frazionismo, litigiosità, correntismo sono difetti molto diffusi veramente. Ma il PD non ha neppure provato a rappresentare il blocco sociale produttivo del Nord, oggi saldamente presidiato dalla Lega, né il voto statalista del Sud conquistato dai 5 Stelle con reddito di cittadinanza. Questa parte dell'analisi mi convince un po' di meno, ma andiamo avanti. Certamente nel 2004 il cammino dei popolari era già chiaro, unirsi a Rutelli e a tutte le schegge di Centro, conquistare un risultato elettorale a due cifre e poi trattare una fusione con i democratici di sinistra, con i DS. Quindi lui dice sostanzialmente che i popolari volevano entrare nella Margherita e usarla come un taxi per entrare poi in quello che sarebbe stato il PD. Alla fine del percorso la sinistra di ritroverà troverà nel PD una nuova base di massa in luogo di quella democristiana. Cioè, in altre parole, orfani di un grande partito utilizzano tutelli presso essere traghettati in un altro grande partito. La mia tesi era che dovessi, sì, qualcuno su dato intermezzo, con tutto rispetto, i democristiani di sinistra hanno creato danni socio-economici vastissimi, esattamente quello che pensero tutti. La mia tesi era che dovessimo fare lo stesso noi di C del centrodestra con possibilità di successo maggiori. Il centrodestra era guidato da Forza Italia entrata ve le spiegate nel PPE l'UDC faticava a superare il 4% il destino appariva segnato dovevamo riunirci in un solo partito queste cose le dicevo apertamente nell'UDC di Follini e Casini ma loro coltivavano uno spazio che amavano definire più centrista che democristiano e predicavano una improbabile alternativa moderata a Berlusconi di conseguenza, il mio teorema del partito unitario con Forza Italia veniva ascoltato con rispetto al pari di una predica noiosa, ma innocua. E poi sempre sul centrismo, che è la filosofia dei centrini, no, la religione dei centrini, i centrini sono quegli oggetti di pizzo, ecco qua, a pagina 168, risorgeva un centro autonomo dai due poli, sia pure in circostanze caotiche. L'attrazione centrista fu fatale per Ciria Coremita, che lasciò il PD e si candidò al Senato con l'UDC dove non venne eh, eletto, e, e poi andò a fare il sindaco a Musco perché, fra l'altro, questo libro è, è, è, è pieno di, di, di, di aforismi divertentissimi, vabbè, insomma, è pieno di cose, veramente una, una, una miniera. Ecco, per esempio, sta cosa qui che c'è un grande spazio al centro, <ride> il centrismo, anzi il centrinismo, eh, insomma, io con tutto il rispetto, vero, per il... Per il... <ride> per il competente Calenda, insomma, che è un pochino come dire, la caricatura o se vogliamo insomma, la leonardesca della competenza o per altri personaggi che, che, che sono d'allegoria della moderazione, al centro lo spazio non c'è, non c'era, non c'era quando, quando ce lo andavano a cercare Follini e Casini, tant'è vero che poi Casini si è dovuto far leggere a sinistra, non al centro, Follini è, scompa Follini è scomparso, non so che fine abbia fatto Spero che non, non gli sia successo nulla di, di, di, di, di male. Insomma. E qui c'è ancora gente che intigna con il centro, come pure c'è gente che intigna con il partito del tecnico di turno. No? Vi ricordate il partito di, di Monti, quello che da scelta civica divenne sciolta civica nel breve volgere di un anno e mezzo? E adesso vogliono fare il partito di un'altra persona, partito eh, dell'attuale signor presidente del Consiglio dei Ministri di Missionario, professor Mario Draghi. Ma in realtà eh, quello che sta succedendo, è un po' quello che dicevo questa mattina in televisione, se l'ho detto in televisione posso ripeterlo qui, è evidente che Letta, quello la cui elezione alla, alla, alla testa del PD rappresenta il successo definitivo della sinistra remo cerca di utilizzare Draghi come un brand che è o era eh, di successo però a questo punto sta, diciamo, sarebbe interessante sapere che cosa ne pensa l'interessato che cosa ne pensa eh, appunto il professor Draghi perché se Draghi è d'accordo allora è organico al PD e se è organico al PD allora anche la storia di questa crisi forse va spiegata in un modo diverso forse noi che siamo delle persone così un pochino rozze eh, lo sapete, i leghisti sono rossi questi libri li compro al metro e comunque non li ho letti eh, eh, ci siamo fatti turlupinare da una persona che magari sembrava essere equidistante invece parteggiava per una ben precisa parte politica però bisogna saperlo allora in questo caso questo legittimerebbe come dire, in qualche modo l'esito eh, così infausto dell'ultima crisi di governo, ma se invece, se invece lui non è organico al PD, forse dovrebbe dir, dirlo magari, no? Perché se sei un tecnico sei terzo, se uno ti usa come bandiera, io, cioè, a me darebbe fastidio, no? Però è un fatto di sensibilità individuale, non è che posso decidere io che cosa dà fastidio a un altro, insomma esattamente come vi prego di non decidere per me che cosa deve dare fastidio a me perché ci sono tantissime cose che mi danno fastidio però purtroppo le regole del gioco vogliono che io me le faccia andare bene e io me le faccio andare bene per voi che poi vi lamentate con me perché io non dimostro che queste cose mi danno fastidio vorrei capire che cosa avrei da dimostrare a voi dopo che sono boh, ormai 12 anni che ogni giorno mi confronto con voi sui social fossero il mio blog, fossero le dirette facebook, fosse twitter Forse Instagram, fosse quello che è, ecco. Però ancora devo, devo, devo, secondo voi, continuare a dimostrarvi come la penso, è abbastanza noto come la penso, no? Ecco. Allora, e, e qui si entra. Ecco, come, sempre prendo a caso, sempre prendo a caso. Epitaffio di Monti, e poi ditemi se non vi ricorda qualcosa. Monti governò mediocremente ma col favore della stampa italiana, che gli preservò un'aura da salvatore della patria con un discreto riscontro nei sondaggi. A un certo punto fu proprio il PDL a spingere Monti a scendere in campo. Stando ne buono buono a Palazzo Chigi, forse il professore sarebbe salito al Quirinale, ma i suoi cattivi consiglieri, Aspiranti deputati lo convinsero che la sua ambizione necessitava di un passaggio elettorale. Spostate qualche cosina e vedrete che la storia si ripete la prima volta come Monti, e la seconda fate voi. E poi e poi e poi c'era una cosa che mi era piaciuta molto. <ride> <ride> anche questo è spettacolare. Questo è spettacolare. Eh, sì, sì, qui si fa, qui parla di... Eh, vabbè, sono anche cose tristi. Parla di quando ci fu l'aggressione giudiziaria a Berlusconi, insomma, che poi venne letteralmente espulso dal Senato nel settembre del 2013 a causa della legge Severino. Il vecchio leone non fu domato da quell'atto quell violento, volgare, ingiusto. Annunciò il ritiro dei ministri del PDL dal governo Letta e la rinascita di Forza Italia. I ministri forzisti, nella migliore tradizione, non si dimisero e non entrarono in Forza Italia. Sempre un problema fra Berlusconi e i suoi ministri. Seguiti da un folto trappello di parlamentari che diedero vita al nuovo centrodestra nello stesso giorno della rifondazione di Forza Italia, il 16 novembre 2013. Anche questo dovrebbe ricordarci qualcosa, no? Sono tutte cose che stanno succedendo, avevo NCD, fra l'altro, adesso finalmente ho capito che cos'è, eh, da dove salta fuori NCD. Può vedere che altre cose me l'ho sottolineato. Uh, ah, sì, certo, naturalmente. Cole era un grande amico di Buttiglione, ma anche di Romano Prodi. Il vecchio zio Helmut, come lo chiamavamo scherzosamente ai tempi della CDU, ci fece sapere che gli era dovuto un atto di obbedienza, il voto a favore di Prodi. Non lo demmo né io né Buttiglione. Cole si dispiacque moltissimo. Non so, a Buttiglione, a me da allora non rispose più. Beh, amici, chapeau. Cioè, c'era qualcuno che comunque, eh, diciamo così, in qualche modo aveva saputo dire, eh, aveva saputo dire di no eh, alla, diciamo così, a dichiarazioni di voto eh, provenienti da paesi diversi dal nostro. E poi qui c'è un altro aspetto che mi, che mi, che mi interessa eh, sottolinearvi, perché, diciamo, sì, una cosa buona l'ha prodotta Monti Gufinomics e un'altra cosa che ho imparato leggendo questo libro hai ragione, è vero io pensavo che io pensavo che il 16 novembre 2021 fossero successe solo tre cose cioè fosse stato promulgato il six pack in Europa Monti fosse andato a giurare al Quirinale e io avessi aperto Gufinomics. in realtà ne era successa un'altra cosa c'era un clima elettrico al Tempio di Adriano in Piazza di Pietra quel pomeriggio di mercoledì 16 novembre 2011. Per la prima volta dopo 18 anni si confrontavano in pubblico Ciria, Codemita e Arnaldo Forlani, ultimi segretari viventi della democrazia cristiana. L'occasione terribile era offerta dall'Associazione Popolari che inaugurava in quella sede una bellissima mossa sul contributo della DC alla storia dell'Italia. Era scontato l'afflusso di combattenti e reduci scudo crociati, meno prevedibile la coincidenza dell'evento col giuramento del nuovo governo tecnico e aggiungo io con l'apertura del mio blog, ma questo qui non c'è scritto, anche se poi naturalmente Gianfranco si, diciamo così, si dilunga nel... Diciamo, Criticare, insomma, rampognare il sovranismo di Salvini, ma insomma, però poi invita me a presentare il suo libro. Quindi forse, diciamo, è, questo è un segno di intelligenza, diciamo. Eh, era scontato l'afflusso di combattenti e Regio Ciscudo Crociati, meno prevedibile la coincidenza col giuramento del nuovo governo tecnico, formato dal professor Mario Monti, che succedeva a Silvio Berlusconi dopo aver incassato dal presidente napolitano la nomina a senatore a vita. Mi ricordo che questo passaggio per cui prima si era fatto fare senatore a vita e poi si era fatto nominare eh, presidente del Consiglio nel 2011 eh, preoccupava tantissimo eh, Paolo Becchi, per esempio. C'era clima di festa quel pomeriggio, quasi da arrivano i nostri, anzi tornano i nostri. In prima fila sedeva Pier Ferdinando Casini che si era posizionato al centro della sala di fronte ai due relatori in modo da guardarli negli occhi. E, e poi insomma, e poi, insomma...